Buon a tutti, benvenuti a questa 35esima puntata con Phoenix Point, ci avviciniamo pian pianino all'Antartide, iniziamo a um, creare dei soldati con le mutazioni uh, bioniche e iniziamo a vedere se riusciamo a fare qualche missione in Antartide in modo tale da portare avanti sia la storia che le nostre potenzialità, tutto questo ovviamente dopo la sigla. destroyed Research complete. Construction complete. under attack. dovevamo fare questa missione, ma ci ho ripensato, perché avendo poca tech, questa è prioritaria, però non con questo team, o facciamo con un team misto, e questo è un simpatico Evi che fa jump jump. Delta è andato qui a fare... Ah, giusto. Non un gran mossa, però davvero mi serve tech tutta la tech che ci serve. Tra l'altro noi potremmo iniziare a creare allora un Pythagoras. Noi avevamo ancora un simpatico ce che era rimasto non don diego da un po di cecchini che sono un po uh, mi serve assolutamente un uh, nuovo infiltrator Vorrei che non li possiamo fare nemmeno solo comprare quando dico fare intendo mutoids non abbiamo ancora fatto reverse engineering di queste non è una bella cosa. Eh, ne abbiamo poi di cose da fare. Ah, dobbiamo fare una cosa molto importante. Creare il nostro primo Terminator. Se abbiamo abbastanza. Tentaculat! Non abbiamo ancora abbastanza tech. E dobbiamo andare il prendere dell'altro tech. Tu intanto dovresti andare a intercettare questo. Dovremmo andare a... a massacrare anche quelli lì. Mi sa. Che questa è una spina nel fianco. Oltre al fatto che... Dobbiamo attivare anche questa base. Abbiamo una marea di cose da fare. Dobbiamo in... attivare... Ah, intanto spostati di qua che magari... Riusciamo a fare qualcosa di utile. Voi intanto vi curate. Bravo, sta andando... Come vedere? Forse, forse può tentare questa missione qua. Bravo, la prima in Antartide. Voi andate a riprendere le cose. Voi potreste andare a prendere il veicolo. Qua sta venendo fuori dalla mista. Qua abbiamo già un... Attivare anche questa base. Non c'è qualcuno che ci dà... Dobbiamo commerciare cibo, ma va bene. Bene, prima di partire però, come al solito, un bel salvataggio. Deploy. E andiamo. col nostro bel team principale. E ci sono altri fucili da cecchino, ne? Perché il Pythagoras è figo. Ma tu forse non ce n'hai bisogno di un. cioè, più che altro lo darei all'altro che ha una mira pessima. Hai di Vaira, per ora. È l'unico fucile da cecchino che abbiamo, non è di scorta, ne? Peggiore di tutti. Vabbè. Tanto tu dovresti andare in giro con la mitragliatrice. E dovrei farti il lance granate prima o poi, eh? La potrei dare l'altro. Potremmo anche riciclare un po' di roba qua, eh? Questo hand cannon che è terribile. Sto pentendo di qualche mutazione che ho fatto, però fa niente. Via, andiamo. Andiamo a prendere tutto quello che è notz. Eccoci qua. Allora, abbiamo già una cassa qua vicino che la cosa mi lascia molto molto contento. Ah, manto. Siamo pubblicità occulta. Qualcosa che prende solo i miei soldi e non li dà. Ok. Allora Abbiamo una cassa qua Una qua di sopra Una qui sopra Che potrebbe andarla a prendere con un bel jet jump Se ce l'abbiamo Sono tutte qua? E dobbiamo scappare di là Non ha un jet jump, no? Beh, allora, che fare? Prima cosa Mr. lo Guardalo qua c'è fare il jet jump Potrebbe essere la missione più Be right there. Facile che possa eccolo il Chiron. Chiron Aplu. Aplu ha i vermi. Di che tipo? Poison worm. Ok, I'm on the move. jump, non si arriva direttamente là. Abbiamo avvistato. Due mist sentinel che frega come niente, sinceramente. Potremmo già iniziare... potremmo tentare la cattura di queste bestie, eh? soprattutto adesso che sono piccole e non, e non hanno altro che... Allora, prima di tutto vediamo se riusciamo a beccarla, no eh? Ma tu hai quick aim e Se ti piazzo qua, troppo <ride> per il quick aim Vabbè, la prossima volta here? facciamo danni virali Allora, tu puoi andare già qua, Andiamoci già a una bella cassa Abbiamo un Acheron, tanto per cambiare. Tanto a noi interessa prendere la roba e scappare, non disturbare questi qua. Bene. Se tu hai visuale sull'Acheron possiamo già fare cose simpatiche, non, lo, non avremo mai visuale sull'Acheron finché non saliamo. Sinceramente salire mi sembra un po' uno spreco. No, facciamolo, dai. Uh, no, non mi serve. Abbiamo tutti bestioni su bestioni da questa parte. Vicino di qua. Cromot Vai a prendere la right cassa there. Bene 100 tech Che era quello che ci serviva Quindi abbiamo già due casse su tre Al prossimo turno Prendiamo anche quella Nessuno può fare una luce no? Tu non sei un cecchino Tu hai l'abilità di usare armi da cecchino Ma non lo sei Quello dovrebbe essere un bersaglio grosso Quindi se riesci a iniziare a paralizzarmelo Mi fai un favore Te stessa cosa e te anche. Okramoth Non ha molto senso fare nient'altro massimo di la stai pure di qua in overwatch Holding position. vai va bene non c'è problema tu vieni a casa con noi forse? non lo so Riuscite a mancare un bersaglio così grosso E anche tu ora allora, inizieranno a piovere vermi uh, te non ti prendo più? Uh, non ho ben capito quella mossa che hai fatto Ma va bene, non c'è problema Tech e cibo. Quello che mi serve. Vai. Il resto serve e non serve. Aspetta. Resource pack call... Oh no, c'erano questi due. Mi ero dimenticato di quei due lì. Immaginavo che la cosa fosse un po' più lunga del previsto. Ready to allora, se riusciamo a Togliergli la testa Con due bei colpi fatti bene Questo non può più chiamare rinforzi open. E adesso ce l'abbiamo Una bella vista su quello Va bene Qualcuno poi mi deve far fuori quello lì. Ciao, ciao, chiamata di rinforzi. Ha una... Allora, Restore Pandora Naro. Questo non è bello. E anche le le braccia qua che non sono granché 8 di virus 14 di virus vabbè allora neural disruption contro questo strano possiamo tentare di portarcelo a casa intanto già provare a infliggere del danno al footpad, che ha, che ha il mitra e il blood sucking arm. Allora... Siamo, avvicinarci pian pianino a questo Triton. Tanto scarichiamo la roba. Andiamo un po' più di corsa. Tu ti metti di qua? Hai visuale sul Triton? Bene. Meno male che devi colpirgli il torso. Eh? Vabbè, non c'è problema. Vediamo se riusciamo a farlo secco con Malena No, di qua Di qua forse Ehi, hey, prova. Tanto quell'altro cerchiamo di portarcelo a casa No, no Ce la facciamo? No, non ce la facciamo No buono, allora dobbiamo andare a prendere queste due casse qua. Tu non puoi metterti in Overwatch, tu puoi metterti in Overwatch con questa. Vediamo se riusciamo a portarci a casa. Tu puoi metterti in Overwatch con questa e cerchiamo di portarci a casa. Anche se è lunga ed è dura. Era per al prossimo turno mi arriverà una pioggia di vermi e vabbè. vabbè, ok ci portiamo a casa un tritone a stivermi che fastidio sapevo io vai tu finisci male comunque uh, va bene si fa dei due volte con questo e quello saluta Ora non possiamo più fare jet jump in questo turno Nessuno ha un Neurizer? Nessuno un Neurizer? Anche tu? Nessuno è un Neurizer, solo le pistole paralizzanti, non è una bella cosa? Eh ma non ci arriveremo mai Vabbè tu c'hai il regenerating quindi tu stai bene paralizzato mm. adesso ci divertiamo a hai 19 sacco di paralisi 19 di virus Il prossimo turno si è impanicato I'm ready. Tu devi scappare da lì però non hai già jump. Mettiti di qua. Il prossimo turno fai balzellon balzelloni fuori dalle valle. Puoi indurre il panico a due che si impanicano comunque. Puoi controllare mentalmente quello là. Oppure il vermiciattolo che però non arriverà mai qua. Comunque se me lo voglio portare a casa non ha senso. Ma mi avvicino a qua non gli tiro una mazzata, né? Comunque questo non... Allora. Abbiamo un vermiciattolo. Due vermiciattoli. E qua. Vediamo se riusciamo a... Bene intanto tu inizi a muoverti di là per andare a prendere le altre casse tu vai a prendere l'altro vermiciattolo questo qua come lo facciamo fuori questo vermiciattolo Eccolo là, autofemmo. E ovviamente non ce ne ho di scorta, ne? Qua ce ne ho di scorta. Probabilmente me l'ha portati Okramoth. Prossimo turno proviamo a paralizzarlo di nuovo. Qui vai qua. Non ha molto senso che tu abbia questo, comunque. E vai dietro Okramoth, che andiamo a prendere le altre due casse. Poi due scappano di là, e due scappano dall'altra parte. Come sei messo? Hai il caricatore. overwatch tu sei l'ultimo che non può più usare la pistola avvicinati qua vediamo se riusciamo a farsi a chivermi va benissimo altri vermi Confirming target Bene, abbiamo fatto 8, abbiamo una marea di will point, però almeno un pochino l'abbiamo disturbato. Il prossimo turno quello si ripiglia, quindi dobbiamo stare attenti. ha più, più munizioni Infatti, il sparo con quel cucile non va bene perché poi non riesco a ammazzare questo so se serve, se serve qualcosa o meno nel caso vabbè allora quello lì dovrebbe ripigliarsi ma poco poco al prossimo turno questi vermi devono sparire C'è l'open. Potrei controllarne uno, eh? Tipo, questo qua. Vattene. Ovviamente immune al veleno. Se riusciamo a correre sufficientemente veloce, ci prendiamo le casse e ce ne andiamo prima, de... prima di sprecare una marea di munizioni. Okramoth è il più distante, vai a prendere quella cassa che c'è là giù in fondo. E poi scappi da qua. Malena? I'm here. Vai, vai, corri, corri. Ah, ma tu sei carica di già. Ho dimenticato di scaricare. Vabbè. Vabbè. Prossimo turno andiamo a prendere un po' di roba. Stare, eh? quanto fa male che se questo non si rigenererà mai perché lui cioè rigenera 10 e 10 bleeding quindi Questo non lo posso più fare perché sono due action point e non uno solo. Posso solo fare questa bruttissima cosa. Con lui. Con lui... tu non hai comunque più munizioni quindi non mi interessa puoi coprirti di qua e poi al prossimo turno proviamo a vedere se riusciamo a sparare a quello stronzone loud and clear. tappeto 80 su 80. Heading out. Enemy hit. 64. Niente, niente, ci speravo di portarmelo a casa, ma niente, non niente. Il prossimo obiettivo è, è far male a quello. Mi sembra un po' esagerato, eh? lui invece mi sembra giusto l'addome non glielo faremo mai fuori abbiamo un palo anche in mezzo quindi... 5 virus dai pian pianino lo spaventiamo Quindi il neural disruption non ha fatto un tubo di niente. L'Acheron però adesso non è più impanicato. Allora, facciamo così. Vai di qua. Non so cosa sia successo. Bash. Neural destruction. Proseguiamo con la paralisi. E ce l'abbiamo quasi. Enemy hit. Benissimo. Andiamo a ammazzare quel vermiciatolo. Abbiamo un vermiciatolo sotto il nostro controllo. Tu non hai immunità dal veleno, ma ora che arrivo da lì. Tu, invece, prendi i materiali. Che sono le cose più importanti? Let's tu, Akramoth, prendi Let's go. quello che serve da qua. Possiamo già pensare di svignarcelo. Le munizioni per non so se possono servire. Questo sì, questo sì, prendiamo tutto. Qua che cosa c'è? Malena, che cosa... To to Cyclops. Dovrebbe essere interessante. I'm ready. E poi il prossimo turno Evacuiamo Cyclops al posto di Questo PDW che non usiamo Malena un colpo look. E il Chiron è troppo lontano Comunque brutta cosa di questo team Non ha Neurizer né un razor soprattutto con un um, berserker non ha senso quello che già sparato questo è già vicino uh, no tu fai jet jump sei già là <sussurra> i verniciattoli tutti contro il nostro cecchino eh? tu come stai messo nel panico? il prossimo turno ti impanichi tu intanto ti sei ripreso da, dalla paralisi e questo non va bene 90, va bene no Vai il più lontano possibile da quei dannatissimi vermi quanto possiamo batterlo in velocità Tobi fai jet jump They're Malena E direi che tu puoi anche evacuare Okramoth Vattene anche tu va Peto Aspetta, ti puoi muovere pochissimo. Ah, forse perché... Ah, sì, è paralizzato quello là. Moving now. Uh. Cosa che dovevo fare prima? che è inutile che stia qua e eh, niente, tu hai fine dei proiettili e tu hai fine dei proiettili uh. va bene Gli ho anche il lato frenzy e... Porca miseria, giro Che fesseria Che fesseria Se stai controllando mentalmente qualcuno ev Evita di evacuare Soprattutto se gli hai dato frenesia Che pollata Vediamo un po' Hobby è quasi arrivato al livello massimo. Malena ci è arrivata. E Malena può usare Adrenaline Rush. Oppure Doppia classe con uh, un simpatico classe assalto e usare Rapid Clearance. Anche se lei ha il torso quello spesso. Quindi, intanto abbiamo una marea di tech in più. E una marea di altri oggetti. 200 di tech. Benissimo, era quello che mi serviva. E adesso oh no, che scemo! Ah, tu l'hai già. The Rapid Clearance è un slot. Cosa possiamo darti? Un po' più di strength, un po' più di willpower. Rapid Clearance richiede willpower Toby ha una marea di skill point, possiamo farti doppia classe Tu volevi attaccare da vicino, io ti ho dato la, il fucile da cecchino mm. Però, tutto sommato, l'idea dello sniper non è male perché ti posso già fare con Quick Aim, posso ridurre di 1 il costo di sparare con la mitragliatrice. Oltre all'Extreme Focus. Master Marksman, Weak Spot. Hai un sacco di, di cose utili. Eh. Sniper Eevee. Una combo non, non usuale. Reckless è un po' una scemenza, visto che tu sei anche un cecchino. Questo non è che abbia molto senso. Darti un po' più di velocità... Ma soprattutto willpower. Ah, una cosa che ti potrebbe servire. Costano l'ira di Dio, ma servono. servono. Allora, new riser. fai di sicuri Ora Ora A parte loro che hanno livellato Lo vediamo tra poco Tu Diventerai il nostro primo Terminator Sono indeciso di darti queste gambe o queste gambe Speed più 3 più 1 però stealth più 20 questo abbiamo speso l'ira di dio però abbiamo il nostro primo terminator non abbiamo ancora finito di spendere ora è un terminator ora è un terminator abbiamo speso Peso di tutto. Angus Fangus è quello che gli dà supporto, però ha bisogno di questo. Non posso mettergliela. Posso mettergli questa? Ah, perché deve essere priest per forza? Ha bisogno di un... Uh, di supporto. Tanto il nostro bello scottish head. Intanto possiamo creare anche un altro mutoide, intanto che si fanno... Un technician. Hai mm. creato altri due mutoidi. E va bene. Tra l'altro mangiano cibo. Non me l'aspettavo. Allora, voi va bene. Andate di qua. Voi andate a prendere dell'altra tech. Eh, però adesso mancano i material, Dobbiamo andare a prendere un altro di questi siti. Protein Mutane Refinery. Sì. Ah, non abbiamo neanche... Archeological Probo. Mm. Tra l'altro abbiamo una base... Questa base è mezza distrutta. dobbiamo fare per forza poi Charlie deve andare a rimettere a che posto anzi mandiamolo subito ex acqua Bene, abbiamo migliorato il nostro parere. Possiamo andare a fare Bionic Fortress Antarctica, Fourth Initiation. E anche Catacombs of Despair. Iniziamo ad andare a vedere un po' di roba, va? Cacciamo una cosa, Ma no, però. Non mi ispira tantissimo. La sfida... Uh... Crystal Crossbow, che lo possiamo fare? Sì, ma non... No. Ok, ora possiamo dare allievi dei, dei lanciarazzi. Sono costosi, ma ne vale la pena. Andorra sono completed a Phoenix Bates Rad Fly Dove? Ah, giusto Intanto li abbiamo scacciati almeno un pochino Intanto Io direi che Lupin Quarto potrebbe avere un aiuto Deep Maio cerca di correre. Potrebbe avere un aiuto. Matricia di mangia. Allora, possiamo fare Psychic Scream. No, non il Psychic Scream, mi serve in Steel Frenzy ma deve essere l'ultimo livello per farlo allora siccome loro non possono ripristinare punti vita il fatto di dare da vicino e succhiare punti vita dagli altri potrebbe essere molto Per ora lasciamolo, lasciamolo pompare, poi pensiamo che cosa fare di lui. Allora aspetta, Mutoid non mi fa capire chi è che è. Lui è Technician. tech mutoid Il problema è che lui non ha... Deve avere l'armatura per andare a fare quello che deve fare, eh? Il Tech Mutoid fino a che non ho l'armatura non farà niente. Iron Autopsy potrebbe essere. Iron Vivisection è quello che mi serve per la missione. Quindi. Così. Scorpion mi ci servirà. Anche questo servirà per le munizioni. 9 ore. Allora facciamo così, Sirena, Hephaestus, Chiron. Ok. Allora dobbiamo dare a eh, il buon Lupin qualcuno che gli dia una velocizzata. E non ne ho qua nella. nel pool, ne? Che non posso darti una testa se non sei un priest ne? neanche te posso dare la testa a nessuno tu invece sei uno sniper mutoid c'è una marea di sniper però fa niente lupen non posso darti nessuno purtroppo per ora Questo l'ideale andare a prendere la crystal crossbow, però finire. Salviamo e andiamo a prendere la crystal crossbow. Vediamo un po' com'è. Ovviamente... Ovviamente abbiamo contro i nostri amici Allora Abbiamo una... se non sbaglio dovrebbe essere qua Allora Salviamo giusto per essere sicuri Crystal Spoiler E quella che dovremmo dare rinnegatamente E tutti quelli che faranno cross crush con infiltrator. Allora Tu intanto Devi andare qui Quindi Corri di qua Anche Angus Fangus deve muoversi. No, però Angus Fangus può fare così. I'm here. All set. Non può entrare nella sfida. All set. I'm here. Ok, ora puoi entrare nella five sfida. Che almeno è un pelo più cozza. Ma soprattutto è molto più veloce. <ride> Scappiamo. Uh, questo è un lanciafiamme. Questo è un lanciafiamme. Questo è un tecnico. Finestre non sono un problema, da quello che ho capito. Allora, Tentaculat. Corri ragazzo laggiù. Vola tra lampi di blu. Corri in aiuto di tutta la... Corri in aiuto di tutta la gente dell'umanità. Se si avvicina qualcuno lo paralizziamo. Non ho voglia di uccidere nessuno, anche se non cambia assolutamente un cazzo. Tu non ti puoi mettere in overwatch. Enemy spotted. Dov'è? Eccolo qua. Va bene, ci mettiamo qua e sfruttiamo. Diamine. Mi spiace ma questo farà una brutta fine. Eh, se fate così farete. Vedere. Questa spida fa... Vedete che adesso il bash, lo strike costa come il bash Il danno... possiamo fare anche così con Due colpi! No, tanto lui, con... tanto lui è già dazed, quindi non può fare assolutamente niente dazed vuol dire che ha un solo action point, giusto? quindi se ho un solo action point lui basta che mi metta di qua e lui non può fare nulla tu intanto non puoi andare di qua oddio dovremmo per forza andare questa non è una bella cosa Però... Non puoi sparare nessuno, eh? non gli fanno niente gli fanno proprio niente a questo bestio super corazzato figurarsi se metà viene colpito dal muro prop che qua dietro Oh no! Hai razzi Allora. allora, ritornati dal bug dove eravamo rimasti. Allora tu hai delle gambe. Ah, tu potresti già scappare. Volendo. Cosa che ti suggerirei di fare, perché qua fischiano le palle. Eh vabbè dai, tanto tu devi scappare. Sì La male che è abbastanza resistente Adesso questo sparerà comunque Oddio la torretta Bene, um. ok, non c'è molto da fare. Sto sperando che si possa passare di qua. Se no, non posso più evacuare in nessun modo. Forse di qua potrei evacuare. Intanto se mi metto di qua mi paro il culo della torretta. E poi si vedrà. C'è una strada. Che vuol dire fare tutto il giro da dire qua. La mia Facciamo che di lì almeno non mi spara la corretta. No? Come far finire... Ah, facciamo una roba va Facciamo una cosa Oggettivamente è una cosa stupida Quindi rifacciamo la missione No se no vabbè fai niente dai. Tu muori a breve Tu sfondami un po' di, di roba, mannaggia te. C'è il modulo che gli permette di fare dei saltelloni, eh. Però ovviamente bisogna comprarlo. Leva levati dalle valle va Fassi sto rumore del, del fuoco che brucia Comunque sono di troppo. E non potevi sfondarla anche dall'altra parte. Vabbè. Bravo Angus che te che hai fatto liberare. Missione durata più a lungo del previsto. The Citer. Ecco, questo è il difetto di quando usi le, le cose con la tech, che, è... che poi devi ripararle. Però è anche il vantaggio che uh, puoi sfruttare la perk di... Uh... Usare la perk dei Berserker che è questa Il danno e la velocità sono a, velocità di, a seconda della, dei punti di vita persi Quindi in teoria anche se abbiamo qualche punto di vita in meno Possiamo spostarci più velocemente Bravo Tentaculat, Tutti i meriti una Scyther però. Oh, Crystal Crossbow Però facciamo una cosa perché poi non si non si capiamo più ecco se no non, non capiamo più cosa ricercare cosa no tu puoi andare a vedere New Jericho so Soldier io posso già creare una Ovviamente mancherà lo ricalco eh, of the Ancients Questo mi serve però manca lo ricalco in una maniera spaventosa Bene Io direi Grazie a tutti per aver seguito Ci vediamo la prossima volta Ciao